Ciao Guerrero Bagnu! Non mi conosce ancora? È il momento giusto per spolliciare, iscriverti al canale e abilitare la campanellina. Così, per supportarmi. Ci siamo lasciati così. Una domanda, caro Lave, Ma lei eh, ha guardato, ha visto, ha visionato ciò che lei ha fatto da mobile? No. Bravo coglione. Cioè, allora, che cosa ti salta in mente? Quanti messaggi ho ricevuto? Ma chi è questo? Ma come si permette a dirti certe cose? Ognun, fermi! Sono stato io a chiedere la cazziata e mi è andata bene così perché mi ha insegnato e mi ha spiegato dove avevo sbagliato. Ma veniamo a noi, il succo dell'episodio. Si parla ormai ogni giorno di rebranding in tutte le salse possibili e immaginabili, ma non ci si sofferma mai abbastanza su come arrivare a determinati obiettivi. Ormai è diventato virale il caso di rebranding dell'Inter è un chiaro esempio di come appare il mio, eh. Ci tengo a dirlo, non è una, una visione assoluta. Non si sia rispettata la scaletta di tutti gli step per creare il rebranding. Allora calmi, andiamo per ordine. Ecco a voi alcune testate giornalistiche che rappresentano la situazione. Inter, ma dico io. Ma è possibile che ti vai a dare sempre la zappa sui piedi? Ecco nel logo che mi è uscito fuori. io quello che dico, ma perché? Perché fare tutto questo? Alcune fonti acclamate sostengono che ci sia la riproposizione a rimodernizzare un brand abbastanza importante rifacendosi alle ultime società che l'hanno fatto, quali la Juventus. Ora dico io, ci dite tanto male a noi juventini e poi che fate? Ci copiate mister, DS e logo? Ovviamente sto scherzando, non prendetevelo amici interisti. Quando ci si imbatte in un rebranding bisogna avere un estremo rigore negli step da seguire. Però vi guido io, non vi preoccupate. Number 1. La ricerca. Bisogna sempre partire per qualsiasi progetto da una fase estrema e acuta di ricerca. Capiremo sin da subito che brand ci troviamo davanti. FC internazionale, raga. Non caramelle. Da qui passiamo allo step 2. Storia del brand. Piccolo riferimento al link qui sopra, in cui intervisto un podcaster che parla di storie di brand come nessun altro Quanti tipi di versione di rebrand ha avuto l'Inter nel corso di più di un secolo? E sono veramente tante raga Da qui è importante farsi un'idea di cosa bisogna andare a rimodernare e cosa no Inevitabilmente lasciando quel tassello di tradizione ormai perso Numero 3 Storia della palette è inutile che vi dica qual è la palette importante e <ride> fondamentale di questa società però vi dirò di più, ce ne sono altri di colori che non vengono quasi mai nominati quali l'oro, il rosso, vediamo nella divisa a croce e il bianco, numero 4 Ispirazione a brand recenti Adesso che abbiamo chiaro che la storia del brand ci è entrata dentro La possediamo e la possiamo governare Dobbiamo cercare dei marchi che tendenzialmente si sono morsi prima di noi Quali appunto Juventus, il logo della Premier League della Serie A No, fermi, la serie A no, per favore, quello della serie A no. Ultimo step, nonché number five, l'elaborazione classica di sketch più definitivo. Una volta che abbiamo incorporato anche queste nozioni, informazioni o metadati, chiamatele come volete, per far sì che il logo si vada a creare, non ci resta che bozzetti, quindi sketch, e poi esecutivo finale. Solo ora potremo permetterci di dire la nostra. Questa è la mia versione, questa è la versione trapelata. Parentesi non esiste ancora il nome del designer o dell'agenzia a cui si fa riferimento questo nuovo brand ed è giusto che sia così in quanto non mi permetterei di dare giudizio al di là di tutto perché non so con chi sto parlando magari c'è stata un'analisi ancora più precisa rispetto alla mia però io dico solo il mio parere e il mio pensiero principale è che per me bisognava modificare poco e niente di questo logo perché esso stesso è l'emblema di cos'era tempo fa un marchio si parla ormai di più di cento anni fa e a mio parere sempre in maniera soggettiva non era il caso di andare a cambiare addirittura la tipografia di quel timbro che tanto ci ricorda la tradizione dei loghi e dei marchi di cento anni fa. Da Juventino vi dico che il logo della Juve è stato ribrandizzato con l'idea di creare un'agenzia prima che una squadra di calcio e questo è importante ai fini del marketing ma va a perdere inevitabilmente tradizione. L'Inter invece da Juventino ve lo dico, C ha tutta quella carica esplosiva di creatività e di simbolo di storia che per me non andava cambiata o quantomeno ribrandizzata nel limite ragion per cui la parola chiave di oggi è storia ragà. mai dimenticarsi da dove proveniamo ho concluso solo per oggi se avete dei commenti scriveteli qui sotto amici interisti avete una vostra opinione ditemela io sono qui per rispondervi e magari per migliorare il mio stesso progetto io vi ringrazio vi saluto vi ricordo di attivare tutti i pulsanti che trovate qui sotto e noi ci rivedremo sicuramente per altri episodi questo è il rebranding per me ciao Guerrero Wagnu qui in Live